Thank mm -hmm. you. Thank Iniziamo le, Iniziamo le danze di questo premio 8 milioni che, che appunto io ti chiedevo quanto tempo ha salvato perché so che è anche un scimelio tu che sì, poi. 8 milioni è nato 12 anni fa è andato l'undicesima edizione, questo qua è il cappellino della prima premiazione. Quando incominciamo lo dedicarmo a un ischitano, eh, Agostino Lauro, che è stato proprio il, il paladino, l'iniziatore dei trasporti pubblici. figlio Salvatore Lavoro, senatore, amico mio da una, da una vita, insomma, già faceva le associazioni, la prima si chiamava Cassi, associazione di studenti cittadini, quindi lui partecipava, ha deciso all'epoca eh, di sponsorizzarlo e quindi di eh, dedicarlo al padre, e lui l'aveva fatto, era, quindi, quindi la sponsorizzazione non ci stiamo, nel fatto che lui pagava 5.000 copie di euro, quindi ne abbiamo stampati 5.000 copie, ma non solo, ne abbiamo messi in gratuita lettura. Non ne abbiamo neanche uno, non ne abbiamo fatto nessun tipo di scuola. In gratuita lettura su tutti i navighi, la flotta, navigazione Mediterranea, 8 8.000 di video. 8 milioni di, di, di video. Ecco come va. Che bello. Adesso, adesso Quindi, abbiamo fatto 11 anni, adesso di 12 anni. Ci vuole qualche volontario che venga con me e gli faccio vedere continuare questa storia. E vedi, io ho lanciato l'idea. Questo sempre... è il cappellino, adesso questo cappellino noi premeremo per l'undicesima edizione. Bene, quindi che ci sarà una specie di investitura di ognuno col cappellino. Noi abbiamo fatto questa, questa proposta. Questo sarà ben ieri di raccontarvi. L'associazione, come dicevo, è legalmente costituita, quindi si può organizzare. Fino ad oggi non abbiamo mai come dicevo, lo sapete in incassare una lira di tesseramento no? però se noi facciamo un testamento anche minimo in modo che abbiamo tutti quanti il diritto di voto, abbiamo l'assemblea facciamo tutti quegli ordini lo ho fatto sempre io certo. ho fatto il padrone senza problemi comunque tu mi hai autorizzato, tu me hai autorizzato lo facevo per, per tutti noi però se lo strutturiamo in una maniera diciamo legale e organizzata in maniera giusta possiamo continuare a dire Penso che ci la volontà ci di tutti, tutti no? Eh. Poi troveremo il modo per verificare come proseguire, ma questo è anche il problema. La volontà di tutti credo che sia appunto però di collaborare. Abbiamo, di... abbiamo, abbiamo Angela che è vicepresidente, eh, sì. cioè, azzurra, sei tu che fai parte del consiglio direttivo, però tu sai, fai parte del consiglio direttivo perché io senza essere ho detto facciamo il consiglio di facciamo il io non faccio la parte perché no, no, tu che te parli tu che parli tu che parli tu che parli tu che parli tu che parli voglio chiarire che, che, che non è né per acquisire un numero maggiore di adesioni o qualsiasi cosa è semplicemente per continuare questa storia questa storia che io ho creato, di creata non la voglio più non è un lavoro di più, non stare corda, però vorrei che continui con delle cose più giovani, più buone. Io, io vado ad erottare, non, ancora... non ci crede nessuno, no, però eh, non ci crede nessuno. Che sì. eh, sarebbe un peccato se dovesse poi a un certo punto non avere è... il mio spiacere, no? Che... sicuramente, io per quanto mi riguarda, insomma, metto a disposizione tutto quello che posso sì. e credo tutti voi. Bene adesso vogliamo giocare un po' giochiamo un po' <laughs> mm <laughs> Ma che Sì, sì.